salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai sapete perché ormai lo sapete tutti eh, a fine aprile dovrebbe uscire salvo eh, sorprese incredibili da parte di dji il nuovo dji mini 3 questo super drone eh, attesissimo drone a 249 grammi eh, che va a sostituire quello che è un drone pazzesco cioè dji mini 2 eh, questo nuovo drone di casa dji cioè appunto il dji mini 3 eh, arriverà in due versioni, due versioni una Chiamiamola Standard ed una Pro. Quindi seguendo un po' la filosofia di Autel, eh, avremo una versione diciamo un po' più eh, base e una versione un po' più spinta dal punto di vista delle caratteristiche. Si pensa che eh, ovviamente la differenza sostanziale sarà nella videocamera in cui nella versione base dovremmo avere un sensore da mezzo pollice mentre eh, nella versione Pro avremo un sensore da un pollice. E all'interno di queste due versioni avremo altre tre versioni per ogni versione. Sì ragazzi sembra un gioco di parole ma è così praticamente avremo la possibilità di scegliere eh, tra sei versioni di droni perché avremo tre versioni standard e tre versioni pro avremo la prima versione standard base eh, che dovrebbe essere venduta senza controller quindi dovremo avere noi controller da associarli e presumo che i controller accoppiabili a questo drone siano solo quelli del DJI Air 2S o quelli del Mavic 3 o l'RC controller mentre quello del Mini 2 non penso che sia compatibile perché questo drone userà il sistema OcuSync 3 eh, a livello di connessione USB quindi con una trasmissione o 3 eh, gli unici droni attualmente in commercio che usano questa connessione sono Air 2S, Mavic 3 o l'RC controller. Quindi suppongo che bisogna avere uno di questi controller quindi quello del Mini 2 in teoria non dovrebbe andare bene come controller e il prezzo di questo drone è di 475 euro ma a questo prezzo poi suppongo che dobbiamo pure aggiungerci l'iva perché la nostra amatissima iva eh, suppongo che sia da aggiungere al prezzo convertito eh, dalla moneta cinese quindi nella conversione arriviamo a 475 euro ma poi con l'iva arriviamo a 579 euro nella versione base quella senza controller poi abbiamo una seconda versione standard dove avremo la borsa più tre batterie, quindi avremo questa versione eh, combo, chiamiamola così, che costerà 720 euro, Meno convertendo la moneta cinese in euro, ma con l'aggiunta dell'IVA andremo a 878 euro. E poi avremo un'altra versione, sempre standard, eh, che però eh, ci darà la possibilità di avere direttamente nella confezione l'RC controller. Quindi questo controller è con già il display incorporato, eh, però eh, il drone sarà sempre quello standard. Quindi avremo eh, il drone standard con tre batterie, la borsa e l'RC controller. Ed il prezzo, convertendo la moneta cinese in euro, è di 1.008 euro, ma con l'aggiunta dell'IVA andiamo a 1.229 euro. E adesso ragazzi entriamo nelle tre versioni Pro, quindi la versione Pro senza controller, eh, questa versione Pro che eh, dovrebbe avere il sensore da un pollice, che dovrebbe costare 619 euro, con l'aggiunta dell'IVA 755 euro, poi una seconda versione Pro, quindi la versione Combo con tre batterie e la borsa, che dovrebbe costare 864 euro, più l'aggiunta dell'IVA, dovremmo andare a spendere una cifra intorno ai 1054 euro, e poi abbiamo la versione super top, cioè la versione pro con tre batterie, la borsa e l'RC controller, questo controller eh, con eh, il display, quindi questo controller davvero fantastico e qua ragazzi bisogna davvero svenarsi perché eh, trasportando la moneta cinese in euro andiamo a spendere 1152 euro ma poi con l'aggiunta dell'IVA, eh, supponendo sempre che a questi prezzi dobbiamo aggiungersi l'IVA ma suppongo di sì, il prezzo finale sarà di 1000 405 euro. Eh, ovviamente qua il prezzo diventa davvero importante perché comunque l'RC controller fa la differenza eh, di prezzo perché già lui costa davvero tanto. Quindi ragazzi queste sono tutte le versioni disponibili eh, davvero c'è da sbizzarrirsi però chi ha già un R2S, un Mavic 3 o un RC controller eh, potrà eh, comprare la versione senza controller sia nella versione standard che nella versione Pro e quindi risparmiare eh, sulla spesa d'acquisto o altrimenti si può acquistare la versione chiamiamola così combo con il controller normale però per chi non ha problemi di spesa e vuole avere eh, qualcosa di incredibile sicuramente sia nella versione standard che nella versione Pro avere l'RC controller eh, tanta tanta roba perché questo drone sicuramente eh, è un drone che saprà sfruttare benissimo questo controller quindi ragazzi queste sono le mie considerazioni e la mia opinione riguardante questo drone e i suoi prezzi perché secondo me almeno per il mio modesto parere poi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate eh, a questi prezzi bisogna aggiungerci l'IVA perché ce l'abbiamo e secondo me dal prezzo eh, cinese l'IVA va aggiunta. E poi il discorso dei radiocomandi compatibili eh, secondo me saranno solo quelli di Air 2S eh, Mavic 3 o l'RC controller e spero però che chi acquista la versione con l'RC controller già nella confezione possa usare quell'RC controller con DJI Air 2S. Spero che DJI non vada a limitare questa cosa perché comunque DJI in queste cose è abbastanza particolare eh, come si era visto poi con eh, i visori eh, che si trovavano nel DJI FPV che sarebbero dovuti Diventare compatibili con Air 2S perché comunque la possibilità a livello di compatibilità hardware c'era perché entrambi ho QSync 3, però poi DJI non l'ha voluto fare probabilmente per un discorso di marketing e speriamo che anche qua eh, non venga limitata questa cosa perché magari è interessante acquistare la versione con l'RC Controller e poi usare l'RC Controller anche con il DJI Air 2S o con il BABIC 3. Quindi speriamo che DJI nella versione dell'RC controller che inserirà nelle confezioni di questo Mini 3 non lo vada a limitare nella compatibilità con gli altri suoi droni che usano lo 3. E poi come considerazione finale direi che i prezzi eh, saranno in linea un po' più cari eh, rispetto a quelli di Autel. Quindi eh, DJI così come ha copiato la filosofia di fare due versioni di droni, eh, quindi una versione standard e una versione Pro, anche i prezzi eh, secondo me saranno molto in linea almeno guardandoli così, eh, se calcoliamo l'IVA eh, sarà pure qualcosina in più rispetto ad Autel e eh, veramente questi droni di 249 grammi stanno raggiungendo prezzi davvero davvero pazzeschi. Eh? pazzeschi, eh, sì i droni sono altrettanto pazzeschi per quello che ci viene dato in 249 grammi però sono sempre dei piccoli droni eh, che paghiamo davvero davvero tanto secondo me eh, forse un pochino troppo. Quindi ragazzi scrivetemi voi nei commenti la vostra opinione scrivetemi voi cosa ne pensate di questi prezzi se secondo voi l'iva va aggiunta o meno cosa ne pensate di questi prezzi che stanno raggiungendo questi droni 249 grammi quindi fatemi sapere tutto quello che pensate riguardante l'uscita del nuovo DJI Mini 3 e ne pensate anche del paragone con auto e il nano, eh, sia versione pro che versione standard, sia come prezzo, come caratteristiche e vi dicendo fatemi sapere tutto qui sotto. Quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato queste mie opinioni e mie considerazioni riguardante questo nuovo DJI Mini 3 e i suoi prezzi, la sua compatibilità con i radiocomandi vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram quindi vi invito a seguirmi anche lì, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi a